Oggi, per la decima lezione sull'uso delle aste di rilevamento, eh, vi parlerò dei brevetti che sono stati fatti su questi oggetti, su questa antica tecnologia di ricerca. Parleremo dei brevetti, della loro storia e di tutto quello che è successo nel corso del tempo che riguarda sia la proprietà intellettuale sia eh, la proprietà diciamo fisica di questi oggetti, in quanto ci sono state milioni e milioni di persone che li hanno utilizzati e ci sono state altre persone che hanno sfruttato questa conoscenza proprio per eh, un tentativo di ottenere del denaro da questi oggetti anche se questi oggetti erano già in uso da migliaia e migliaia di anni. Perciò oggi parleremo dei brevetti correlati con questi oggetti di ricerca e parleremo anche di altre cose che riguardano sia oggetti di ricerca come le aste adelle sia oggetti di ricerca come la più famosa forcella, Aienchi allora eccoci qui oggi vi parlerò eh, di come venivano costruite le aste e eh, di come si pensava fosse il campo elettrico della terra nel 1693 ecco in questo caso stiamo vedendo alcune immagini che possono risultare molto interessanti a livello storico e quindi diciamo possono essere utili per la costruzione di questi strumenti possono essere molto utili anche per vedere come venivano fatti a quel tempo e quindi decidere opportunamente se eh, poterli costruire ecco. qui possiamo vedere alcuni sistemi ci permettevano di, di trovare nei tempi antichi i materiali, come venivano definiti e alcuni pensavano che le aste fossero mosse da, da entità divine, oppure altre che emettessero energia dalla terra. Ecco, per ultimo vediamo come si può usare la forcella a ecchi. Ecco qua. Eh, Un'ultima cosa, eh, le aste che si incrociano ricordano molto le, le croci cristiane o pre-cristiane, come vi faccio vedere qui. Oggi vi parlerò dei brevetti che sono stati fatti e delle persone che si sono dichiarate eh, gli inventori di questi oggetti i cosiddetti squali della proprietà intellettuale in quanto questi oggetti hanno migliaia e migliaia di anni e nessuno penso che nessuno possa eh, appropriarsi di, di questa tecnologia in quanto fa parte del bagaglio culturale dell'intera umanità quindi penso che nessuno possa dire di averli inventati. Oggi parleremo appunto di questi brevetti. Ecco, qui potete vedere delle L-Roads modificate i primi brevetti che ci sono stati durante il XX secolo. Qui potete vedere le aste a batteria sempre una specie di L, L-ROOTS ecco potete vedere che ci sono i numeri dei brevetti qui abbiamo le aste telescopiche che sono state modificate negli ultimi anni e sono molto molto performanti qui abbiamo la classica monoasta ad L che può essere caricata con vari materiali Ecco, questi materiali ci permettono di trovare eh, diversi oggetti diverse eh, pepite d'oro, d'argento e di altri materiali che potrete cercare qui abbiamo un brevetto interessante un inventore francese che dice di essere l'inventore delle aste ad L quando queste esistevano già da migliaia di anni qui abbiamo anche un altro, un'altra specie di L ed ecco qua Allora ecco oggi vi faccio vedere un attimo alcune delle mie ricerche e vi voglio far vedere l'evoluzione delle forcelle a Yankee o I Ecco qui abbiamo alcuni esempi di brevetti ci sono alcuni brevetti di tipo americano che potete vedere ecco si tratta naturalmente di aste composte principalmente in filo d'acciaio e qui ci sono aste a bilanciere poi possiamo vedere le aste quelle più classiche con modifiche anche davvero sostanziali con la testa a piramide a base quadrata e quindi ci sono le varie, le mono, le mono aste ecco qui ci sono diversi disegni tecnici che potete vedere potete controllare ed eventualmente ricercare sugli archivi dei brevetti ecco qui abbiamo alcuni tipi di brevetti molto significativi in quanto si tratta di una tecnologia antica che era davvero molto usata nel, negli anni passati quindi serviva davvero prima dell'avvento dei metal detector e quindi potete capire anche l'importanza dell'uso e dei brevetti ecco qui potete vedere altri tipi di aste e infine vediamo eh, un tipo di asta a Yankee ecco a Y un tantino speciale e per concludere abbiamo l'ultimo tipo di asta sempre a bilanciare in questa sezione vi faccio vedere la ricerca mineraria come veniva fatta all'inizio e potete vedere i prospetti delle canalette, dei setaci, delle batée e potete vedere in queste splendide xilografie dell'epoca come veniva effettuata la ricerca ecco qui abbiamo delle macchine da miniera e potete vedere come funzionavano naturalmente potete capire anche quali fossero i materiali a disposizione e naturalmente ci sono delle macchine che venivano utilizzate costruite naturalmente con i, i materiali dell'epoca Ecco, in quanto questi materiali erano materiali di natura semplice e quindi estremamente disponibili in natura parlando del legno, del metallo, principalmente del ferro e naturalmente ci sono i setacci in ferro, in griglie di ferro classiche canalette costruite con il legno, con tavole di legno e le botti di lavaggio, quelli che al giorno d'oggi vengono considerati come i cabassi. Ecco, qui potete vedere alcune splendide xilografie in cui si notano delle canalette con alcuni setacci in ferro. Adesso vi faccio vedere il brevetto dell'El del 1986 eh, che riguarda proprio le aste di ricerca di cui un autore francese dice di essere l'inventore. Ecco, qui potete vedere le aste Adelle eh, di cui il brevetto ne spiega il funzionamento, però noi sappiamo bene che già nel 1966 i militari americani le usavano per il rilevamento di mine di cunicoli sotterranei come potete vedere durante questo addestramento ora vi faccio vedere alcuni altri tipi di brevetti tipo i monorod, i pendolini con testimonio all'interno praticamente sono tutti stati brevettati per avere naturalmente la proprietà intellettuale di tutto questo il che non va molto bene e quindi potete capire come mai questi oggetti siano così interessanti da essere stati brevettati ecco, questo lo lascio a voi lo lascio al vostro pensiero bene vi ringrazio per l'attenzione concludiamo la decima lezione sulla storia delle aste di rilevamento. Spero che sia stato un argomento abbastanza interessante per tutti e le prossime lezioni continueremo lo studio sui vari materiali che si possono rilevare con questi oggetti. Per oggi è tutto e vi auguro buona ricerche a tutti. Grazie a tutti per l'attenzione.